così facciamo le cose fatte bene Va, no? vai, poi vai. volevo vedere come l'avresti lanciata vai allora tornate stavi dicendo torniamo dopo due anni di stop eh, due anni lunghi in cui fondamentalmente abbiamo cercato di compensare l'assenza degli eventi fisici con gli eventi online torniamo con un eh, diciamo, appuntamento eh, molto apprezzato eh, da parte della nostra clientela che è la formazione alto livello Formazione ad alto livello che si terrà presso i nostri uffici, in, uh, presso la Torre A eh, di Unicredit, Piazza Gaia Volenti, il 16 di gennaio 2023 primo appuntamento al mattino dalle 8.30 alle 13 eh, in compagnia dei colleghi della ricerca quindi Unicredit in compagnia di Intermonte e di Michele Faniglio e poi ci saremo noi come specialisti di prodotto cercheremo di dare una view di mercato, cercheremo di dare fondamentalmente una view e eh, una sensibilità su alcuni prodotti avremo ovviamente operatori di mercato ed esperti come appunto i, gli amici di Intermonte che eh ci, certo. che ci accompagnano. Giornata, hai detto accompagnano metà giornata, bene, parte al mattino Alter alterneremo, Ottimo. faremo uno al mattino uno al pomeriggio, uno al mattino uno al pomeriggio, Ottimo. in modo da dare insomma, un po' di possibilità a chi ne ha voglia di raggiungerci e ovviamente sacrificando solo metà parte della giornata perché ovviamente si sa essendo incontri fisici bisogna un po' sacrificare il lavoro, certo, insomma a prendere certo. ferie, permesso e quant'altro però eh, sicuramente eh, diciamo eh, almeno speriamo sia di successo viste le numerose richieste che abbiamo ricevuto dalla, dalla clientela quindi ritorniamo diciamo chiudiamo il 2022 carichi, carichi e ritorniamo il 2023 ancora, ancora più carichi, carichi allora Stefano tu sei anche formatore, anche in realtà trader e formatore vanno di pari passo naturalmente però prima ci hai mostrato la tua parte più da trader, no? presentando questi prodotti da formatore cosa ti senti di dire proprio con eh, l'apertura del nuovo anno? sai perché te lo chiedo? perché io più volte ho detto, ehm, con un'altra veste però insomma parlando spesso di educazione finanziaria ho detto da una parte insomma, per fortuna che la crisi ci ha portato a parlare di più no? di economia e di finanza, ti aspetti un aumento di di interesse da questo punto di vista, visto che l'Italia, insomma, ancora un po' <ride> è poco carico. Ecco, visto che carente, Riccardo dice carente. no, ma anche carico nei confronti di carente e anche poco carico nei confronti di questi temi. Ecco, un tuo commento da formatore. Lo spero lo spero molto perché questa è un'attività altissimo porto informativo, non si finisce veramente eh sì. mai imparare, i prodotti cambiano continuamente, la volatilità cambia, il prezzare dei prodotti può avere un senso che non è immediatamente ehm, visibile, se non si capisce come funzionano bene questi prodotti, aggiungo che sono stato ospite diverse volte a questi interventi di alta formazione quindi li consiglio Ottimo. a tutti perché sono veramente belli e ricchi di dei contenuti anche di analisi fondamentale, di scenari, di macroeconomia, quindi sono molto molto interessanti, quindi io me lo eh, auspico veramente, ma eh, alla fine spero che proprio siano le persone a fare nascere questa esigenza da dentro, perché sono cose molto utili per tutti. Va bene, no, no, questo dai, visto che di solito oltre ai bilanci si, si esprimono i desideri alla certo. fine dell'anno. No? Ecco. Abbiamo fatto questo, questo piccolo, okay. questa piccola virata su, su quello che ci auguriamo. Grazie. Allora, eh, Riccardo Falcolini, ci rivediamo con il prossimo anno? Ci rivediamo Ah, ok, perché esatto. io sono qua anche settimana prossima. Se vuoi venirmi a trovare, io sono qui. Però, insomma, con il prossimo anno sicuramente ci rivedremo. E anche con Stefano Fantoni. Intanto, Stefano, grazie per eh, aver partecipato e collaborato a questa puntata. Eh, buona giornata. Un Grazie Stefano Riccardo appunto noi ci vediamo con il nuovo anno insomma incrociando le dita sempre presenti Manuela, grazie a te grazie a Stefano e insomma colgo l'occasione dato che siamo a ridosso a Natale per fare a te e a tutti tantissimi auguri di un uh, sereno e felice Natale e come detto ci ritroviamo al 2023 carichi come prima. Cosa abbiamo fatto anche le feste di più di più di più so. che come prima anzi visto che quest'anno purtroppo ci ha messo un po' sotto pressione a dura prova invece ripartiamo con la giusta tempra, grazie davvero Riccardo, grazie a, eh, grazie a tutti voi per averci seguiti, naturalmente restate sulle fonti tv, il nostro palinsesto eh, continua e grazie per essere stati con noi fino a questo momento.